Babelica presenta Genietti in Pantofole, un progetto di resistenza virale a cura del team di Prima della Terza. Buona visione! Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo nel secondo episodio di Genietti in Pantofole. Andremo a vedere altri due giochi con le parole, quindi iniziamo subito con il video. Per il primo gioco abbiamo bisogno di un pennarello nero, qualche quadratino di cartone colorato, eh, o vanno bene anche dei bottoni, un foglio normalissimo bianco e un libro delle parole, perciò dentro ho scritto in grande delle parole. Allora, prendiamo il quaderno o il libro, lo apriamo e cerchiamo delle parole scritte in grande. Ad esempio qua c'è scritto volpe. Quindi prendiamo la parola volpe e scriviamo sul foglio in grosso volpe. Poi prendiamo un'altra parola dal libro, cerchiamo, cerchiamo una che ci piace, prendiamo ad esempio quadro, lo scriviamo qua con un bel po' di spazio fra una parola e l'altra. Poi ne scegliamo ancora uno. Perciò. Uh, oh. Luna. Prendiamo e lo scriviamo. Anche questa è abbastanza distante dalle altre. Ecco qua, abbiamo le nostre tre parole. Adesso chiudiamo il libro e prendiamo i bottoni o i cartoncini che avevate. Ne prendiamo uno a uno, perciò uno e lo mettiamo sotto alla lettera della parola. perciò V, la prima parola di volpe, la prima lettera di volpe, mettiamo un cartellino. O, la seconda. L, L, la terza, P, la quarta, e, D, e, la quinta. Adesso li copiamo tutti sul foglio, perciò il primo ha avuto bisogno di un quadratino, poi sotto la O un secondo quadratino, sotto la L un altro quadratino, sotto la P un altro e sotto la E un altro ancora in totale abbiamo 5 quadratini questi 5 quadratini sono le lettere dentro a una parola perciò V, O, L, P E sono tutte le, le lettere eh, che formano la parola volpe fate la stessa cosa con eh, le altre due parole perciò quadro Metterò uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Infatti la parola quadro con Q, U, A, D, R, O, appunto sei quadratini e perciò sei lettere. Stessa cosa con la parola luna. abbiamo messo quattro quadratini perciò quattro lettere il primo gioco l'abbiamo finito adesso iniziamo con il secondo gioco per il secondo gioco abbiamo bisogno di i cartoncini di prima e il libro delle parole quindi lo apriamo prima di tutto mettiamo davanti a noi quattro cartoncini ecco qui e adesso sfogliando il nostro libro dobbiamo cercare delle parole eh, con le lettere che possono andare dentro i cartoncini sì, qui abbiamo quattro cartoncini abbiamo bisogno di una parola con quattro lettere ad esempio orso e quindi potremmo mettere orso qui c'è erba ad esempio possiamo mettere erba e così via e ripetete il gioco anche con qua con 5 anche con, 4, anche con 5 perciò cercate nel libro delle parole isola ad esempio a 5 parole poi abbiamo non so eh, bruco a 5 e poi continuate con 6 quindi qua abbiamo carota che è da 6 lettere Uh, divano Fico poteva andare prima in quelle da 4 lettere Otto. Maiale da 6 lettere Poi cercate da 7 lettere E man mano che aumentate le lettere Ovviamente sarà sempre più difficile trovarle Fino a quando sul libro delle parole non ce ne saranno più Spero che questo video vi sia piaciuto, questi erano due giochi da fare con le lettere dentro a delle parole. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Niente, cioè eh, io inizio a fare i video, mi siedo qua, accendo le luci e cosa partono? I, le canzoni fuori, sui balconi. Perché proprio mentre inizio a registrare, precisamente, cioè sentite? È, è un volume altissimo. Ma ah, perché? Ma poi non sono nemmeno... Adesso sì, sono le 18. Ma hanno incominciato alle 17.58. Mancano due minuti! Potete ancora aspettare due minuti che finisco di registrare una clip? No! Infatti, perché ero qui al computer, dato che stavo montando un video... E adesso sono le 18. Non metterà mai a fuoco questo monitor Però a me erano ve vera ma vabbè <ride> Ciao, ciao, ciao Guarda, eh, che cambiate video, ciao, ciao